Ehi hey a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con Minigun79 and... Sigfram 777 Ovviamente mi raccomando, vi ricordo di guardare il video fino alla fine perché ci saranno un sacco di robe problematiche E nulla Iniziamo! Ehi hey a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con la Sansigan e un profugo. Ciao profugo. Ciao profugo. Ciao profugo. you hear me? Hello There's nobody there You guys can't wait all night cool. <laughs> ma cosa ho visto Cioè, tu non puoi capire un nemico un nemico un nemico un nemico eh, c'è <ride> cosa cioè, Cioè, ho preso un overboard. Mi ha trasportato sul cielo E no, mi ha fatto, fatto morire Ti rendi conto? No, no, devo ricaricare No, Accelera, accelera, chi se ne frega della vita Accelera, accelera, fai Ma qualcosa Comunque, Boom, l'ho ucciso okay. Su un overboard. Questo è una. Ho visto soltanto te che, che fai cavi guarda Boom Grande <ride> Ce n'è uno dietro e Che bello il muro ma davanti no, Te mi hai distrutto il muro Io ho saltato e si è vado a Per un 55 Ma la, ma ti lancia le palle Amico Amico <ride> Cosa ho appena detto ti lancia le palle No! E eh, ma cosa ho visto? Che cosa ho visto? Che cosa ho appena visto? Non puoi capire Il che segmento. cosa... L'inseguimento! No, ah! non l'inseguimento! Tu che hai problemi! Ah, ah. Tu che hai un sacco di Io problemi! Pelle. Hai fatto tipo... Brrr, tutto spastico, non capisci! Cosa? Ma no, cosa vuol dire... <ride> <ride> no, ti devo spiegare, no! Dimmi, dim Mamma mia, ho eliminato un'altra persona Ma sarà impossibile Beh, secondo me Secondo me moriamo Cioè, perdiamo malamente Io stavo pensando Ti immagini se le ultime due kill le fanno con Ma. noi? <ride> Cos'è successo? che ci hanno buttato giù la torre due secondi prima che chichi tu che urla? minigun, ma che può essere? ah no, perché mi sembrava Minigan, cosa? Io, domani, io, perché tu lo sai che sono ritardato ma cosa? non urla lei, urli tu ma che sorvegno certo oh! ma, ma che io non, tu... non sopportare ogni giorno a sentire a questo nelle orecchie che urla ah, proprio non è non è così, un culo Oh, non ho capito cosa sta succedendo, non sto capendo più niente fantastico. Brava Santina, ma no! Ah, perché hanno giochinato me niente io? Perché, ha fatto una è, perché altrimenti avrebbero fatto violenza sulle donne Tanto te la faccio vedere! E <ride> eh, eh, non, non crederci Ah, ti ho ucciso Cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire se ho un telefono se è un bimbo minchia, non vuol dire una beata max. Raga, Mi... ho fatto l'ultima kill. Sono Mi... out. Tanto. Invece di ridere, ci faccio sapere la No, aspetta, l'acqua va dall'altra parte. Ve, ve no, da che parte va l'acqua? Di qui. galleggiamo come hit i palloncini no ui c'è spugli vanno sul gioco guarda che roba penso che prima che iniziasse a giocare te Eh, no, no è que questa che è sento malissimo ti ho fatto volare wow, c'è una banana c'è una banana Banana Ciao banana Ma cosa banana C'è una banana! banana Ciao banana Banana Sono anche eh, sparando alla banana La gente Quando gli arrivo in faccia colore, puoi Mi puoi sono buggata in sincero. un albero Ho un problemino Aspetta Ok Non mi sono più ti investo, non ti investo. Dov'è la banana? Eh, lo so, è di là da qualche parte, l'ho forse di vista, però c'era una banana. Una banana! Ui, viva le banane! Provaci a prendermi se ci riesci. Volo io su. Ah, co cosa sta succedendo? Sto esplodendo. Mi è esplosa l'altra cuffia. Ho trovato un lama. Ma <sess> mi Minigun Mi chiamo Mittela, sei un gattino. E gattino. ti ha esploso il faccia telefonino. Faccia con i pelati, perché i pelati. Aaao! Oh, con i pelati intorno! senti io bene. chiamo un assistente sociale te. vai vai, forza, uh, forza. chiamiamo l'assistente il telefono azzurro chiamiamo il telefono azzurro chiamiamo che sono overboard guardami volo volo dove sei minigun volo uh, guarda sopra di te minigun ma um, sembri sei tipo spring drop di fnaf uguale rifallo è vero perché è tutto buggato uguale. Io, Io una Sembra che ti arriva in faccia. Basta. Prego. Spiegati che problema. Guardate, c'è uno? uno Te l'ho detto, sì! c'avevo sì, uno. Vabbè, sì! C'avevo uno sul Loverboard Come, Come si, si fa? fa? Non, non lo so, è stato bellissimo vai, vai, vai, vai. Vado, vado, vado Vado Che, vai. che brutta Nella. cosa, sono morta C'è l'ho ucciso Il mio <ride> cane si è, si è vergognato di te perché si è tappato le orecchie, ma ce la fai? Guarda questa parla di è morta. con il pusso dentro. Ma che eh, non ti non piace non mangiare non non il mio pulso? <ride> <non ride> Oh oh oh uomo uomo vieni uomo ti ti ti, ti taglio il pisso uomo uomo oh, oh, oh, oh, oh. sono un tacchino morto. morto guarda quello con il pusso guarda quello Ma ti venga addosso il pusso per ora lo Goodjoy ora Oh oh oh oh Cosa? Cosa? Co Dove, quando, perché? Oh, tuo zio, vieni, vieni, provaci, provaci, provaci, provaci. Ma, legalo, legalo, Una una banana legalo, Ma... No vabbè ho preso in pieno il... il ancora! Direi che sono io, quel bambino che mangia la nutella Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, oh wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, e sono morta, però ho fatto una schifata che mamma mia. No no, Ho ucciso Pananita Ho ucciso! LOL! Non potete capire cosa è successo! L'hai eliminato per mm. sbaglio! No, è stato bellissimo quello che è successo!